benvenuti in questo nuovo video oggi siamo alla ricerca di un nuovo youtuber eh sì, un nuovo youtuber ma non lo trovo aiutatemi a cercarlo ma prima di tutto vai con la sigla bene allora dai andiamo alla ricerca di questo nuovo youtuber Sarai tu che ci stai guidando in questo momento O chi sarà questo nuovo youtuber? Mm. Secondo voi? Andiamo alla ricerca Andiamo Alla ricerca dello youtuber mm. Qua non c'è traccia Qua non lo vedo Chissà dove sarà Andiamo a vedere dentro Vediamo un po' mm. Neanche qua mi sa Non c'è E nello zaino di scuola? ma dentro uno youtuber si presenta dentro uno zaino. si nasconde dentro uno zaino di scuola sotto al tavolo? sotto al tavolo, mm, non mi sembra, vediamo no. no allora prendiamo la macchina e andiamo a cercarlo via ma sapete come si chiama? Si come? si chiama oliver questo youtuber è un po' un nome un po' particolare mm. quindi secondo voi chi è? beh scopriamolo subito quindi dov'è questo subito youtuber? non riusciamo a... non riusciamo a, a trovarlo mm. chiamiamolo magari sì. arriva no ma oliver oliver! no! Eccolo qua Oliver! Il nuovo youtuber! Eccolo. Ecco Oliver! Benvenuto! Avete visto com'è carino? Oliver fatti vedere! Che sei bello! Guarda. Guarda! Impareremo a conoscerlo! Wow è super super! Quindi il nostro canale avrà un nuovo... Una new entry! Ringrazio Emanuela e Giovanni che mi hanno fatto realizzare questo sogno! Ciao! Ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! ciao, ciao. ciao, ciao. <ride> Quindi andiamo a chiudere subito il nostro video Prima che la telecamera ce l'ha Pappi Papi Oliver Quindi se Vai questo... a chiamarlo Oliver Eccolo qua Quindi se questo video vi è piaciuto mettete un like Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto E entrate a far parte del club di Camellini Ciao e al prossimo video Ciao ciao